Lì c'è proprio Boo E questo è il suo grandissimo castello. Non ci dobbiamo far vedere. Dobbiamo mandare sneaky sneaky all'interno del suo castello per capire quali sono i suoi segreti. Denti, io credo ti arrivano anche notte. Guardate lì. Che brutto. No, no, no, eh. No, no, non mi ha visto. Ti prego, dimmi che non mi ha visto. Ciao! Che mi segui con lo sguardo? Ah! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cosa non entrate, vi prego, voi non entrate mai in questo dannato castello del signor Boxy Boo. Che cospita è sto coso! Bene, bene, bene. Um, direi che siamo arrivati qua. Ok, um, ho un piccone e qua ci sono diverse stanze. Ah, dobbiamo completare questo puzzle per poter aprire questa porta, tipo... Perfetto Ho risolto questo Beh, tecnicamente anche questo è fatto, giusto? Bene, ora che ho completato anche questo Tecnicamente si è aperto questo, giusto? Esatto E questa è la cassa un, proprio schifo Cioè, vabbè, adesso però dobbiamo capire quali sono gli altri misteri Ok, voi vedete molto di più tecnicamente di me Ma basta, stupido ragno Scusatemi, mi sono givvato delle torce Perché non è possibile che sia così poco luminoso Ma questi dungeon, quando li fanno, non li pensano? Che ci sono anche youtuber? Eh? E io cosa dovrei fare qua? Scusate, com come mai Boxy Boxiboo ha queste cose? Stavo dicendo. E caspita è successo. Che il bridge si è collassato su se stesso. Assurdo. Raga, c'è un parkour qua. Io non l'avevo mica visto. Ok, dice che dovrebbe esserci mh, un modo per aprire quella, quel portone lì. Beh, sicuramente scavandolo. Però dai, non bariamo troppo. Perché sennò no, Boxiboo poi magari si arrabbia con noi. Dobbiamo trovare una combinazione. Tuttavia, ahà. Si è accesa una luce, vedo. Eh. Ok. Ok. E eh, vabbè, però. Ok. Eh, si sì, è aperto perfetto. Bello, eh. Premi per andare indietro. Certo. Mi preoccupa il fatto che mi abbia dato um, una pozione di regenerazione, capito? Cioè, questa la cosa preoccupante. Dice che ci dovrebbe essere un altro modo per arrivare dall'altra parte della caverna E vabbè, facendo il parkour, saltando Ok, tecnicamente devo far saltare questo carrello um, Qui, praticamente facendo andare da questa parte Fin qua, tecnicamente E devo farlo esplodere, a quanto ho capito Però qua, scusami, eh Ok, no! E devo essere veloce, raga Ora, via! Via, via, via, via, via! Ah, olè! Fatto. Ah, ah, ah, esplode. Via. Ok, perfetto. Meno male. Ok. Raga, boxy 2 è un, uno psicopatico che non è altro. Usa la levitazione, l'effetto di levitazione per le pressure plate. Ok, cioè praticamente io devo saltare qua e utilizzare... Oh mio dio, oh mio dio. Ok, uh, help me. Perché sto sentendo sto rumore, raga? Che caspita è. È proprio lui. No. No, no, no, no, no. Ti prego. No, no, no. no. Vai via. Allora, uh, aspettate un attimo Perché qua devo capire bene come caspita fare per. Ok, allora ho capito bene Ho capito bene, ho capito bene Allora tranquilli, eh, Dunis è bravo non... Però sapete qual è il problema Non è che sono bravo io Il problema è che sta per finire il tempo della levitazione Ok, perfetto Allora, um, la stanza è stata completata Ottimo Tecnicamente qui ho una pozione di rapidità lanciabile E delle ossa Beh, E delle ragnatele Che direi che sono sempre utili Ok, e ricordiamo che Buxibu è lì che ci sta spiando, eh, ricordiamolo, è lì dietro Cioè, adesso io non so se mi sta seguendo in un qualche modo, perché tecnicamente non lo vedo dietro di me Però chissà se magari può diventare invisibile oppure... Ma poi perché ci sta seguendo, scusate? Beh, però devo dire che ci siamo riusciti comunque, vedete, qua tanto il ponte era collassato E adesso noi siamo qua con una spada in nederite, ci l'abbiamo fatta Abbiamo preso una spada in nederite. Adesso dobbiamo continuare... Oh, ehi, ehi, ehi, ehi Piano, eh allora, dice, attenzione da qua, perché ehm, il pericolo è avanti. Cosa vuol dire? Che cazzo è quella roba? Ma, oh, raga, ma cos'è sta roba? Oh, mio Dio! È un golen, golem antico. Ehi, ehi, ehi, no, no, no. Allora, ti prego, non, non mi uccidere. <ride> te, te, te lo imploro. Ecco perché mi aveva dato la, la pozione, avete capito, raga? Allora, praticamente, questo qua, questo coso potrebbe anche essere tipo lo scagnozzo. Box Muori! Ma ti prego! Bene, bene, bene, bene, bene! È stupido, è stupido! Non... Mi ha spaccato i timpani! Ehi, okay, va bene! Ok, allora, um, abbiamo vinto! Woohoo! Ok, si è aperto questo portone E qui davanti c'è una ricompensa, forse Può essere... Ma scusate, ma questo golem... Cos'era? Era uno dei scagnozzi, uno dei difensori di Boxy Boo. Qua ci sono un sacco di mh, sorprese, ma il fatto è che io, che caspita me ne devo fare, cioè io mica mi metto adesso a farmi incantamenti, cioè non ho voglia di mettermi lì a fare tipo i mille incantamenti. Cioè, Cosa sono io? Un mago? Ah! No! Brutto! Vabbè, comunque siamo usciti dal castello, forse abbiamo risolto il castello di Boxy Boo, raga. Tuttavia non abbiamo ucciso mai Boxy Boo.